ma che chiedono a noi coerenza e verità. E io vado in difficoltà, se seguo i canali apocalittici, faccio fatica a rispondere, perché i cristiani non ragionano così, i cristiani sanno che Gesù tornerà, ci credono, Fanno un monitoraggio all'avvenuta di Gesù giorno per giorno. Matteo 25, la famosa lampada in mano. Le vergini, stolte e quelle avvedute. Ma non vengono pilotati da persone incompetenti senza titoli che parlano a nome loro. Qualcun altro incompetente senza titolo che fa l'utile idiota da parte ovviamente di chi invece vuole mandare un trend politico e teologico di un certo tipo in Italia considerata una, poco meno di una cameriera, ed è italiano, questo mi fa morire, mi fa morire dentro, ultimo in non ultimo, quando sono titolati, sono proprio mandati. È un po' di tempo che in rete trovo delle cose delle cose dei video di persone che, che parlano di giudizio universale, dell'apocalisse, della de, de, de, de, de, de, de dannazione dell'uomo, de, de, de, di tutto questo che c'è cioè un disegno, c'è cioè un disegno divino a tutto questo. Ora, io ho un grande grande, grande rispetto per tutte le fedi. Credo, anzi, sono fermamente convinta che ogni uomo sia libero di credere nella fede che vuole buddista, cristiana, ortodossa, ebrea, eh, musulmana, ogni persona, ogni persona è libera di credere nel proprio Dio, ok? E, ma non, non trovo giusto credere ai cialtroni. Per carità, alzo le mani, però io credo che queste persone, per il proprio ego, perché poi alla fine si tratta di ego, e per sapendo, sapendo, che in questo momento storico le persone sono particolarmente fragili, particolarmente malleabili, particolarmente manipolabili, per il proprio ego lanciano la botta del Ah, di universale, ah! Supplizio! Ah, moriremo tutti! Perché Dio ha voluto il disegno di Dio. Io ora, nella mia conoscenza della Bibbia, del Vangelo, della religione cristiana non credo che Dio si fosse messo a dire in giro arriverà il momento in cui mi vendicherò di voi e voi passerete le pene dell'inferno non credo quindi si, pa si passa un messaggio a mio avviso sbagliato le persone automaticamente quelle persone che hanno bisogno di una guida perché sono fragili sono deboli non faranno più non, non reagiranno e diranno, è così che deve andare? No, ma no, ma proprio no. E questi cialtroni, questi cialtroni andrebbero veramente, non voglio dire parolacce, ma questi cialtroni dovrebbero andare a zappare la terra e dare da mangiare agli animali. Loro devono zappare per gli animali perché non funziona così. noi Dobbiamo reagire, vivere nel presente e vivere per il futuro, per i nostri figli e per la nostra vita e reagire agli eventi della terra reggetevi forte, eh, reggetevi forte so, so che voi avete pagato un grande prezzo in tutti questi anni per la vostra obbedienza ma la ricompensa sarà grande la ricompensa sarà grande gli americani mi portano il Vangelo gli americani mm. nel giudizio universale andranno nei cieli celesti loro saranno salvati e tutto quello che succederà da qua a quando loro hanno già detto, scritto supposto mm, noi no, noi a marcire negli inferi noi sulla terra dannati allora avete detto un sacco di cose eh? Facciamo ho questo titolo per dire questo e mi devo sentire io messo all'agonia come cristiano da chi in maniera limpida e cristallina chiede a noi cristiani di rendere conto di questo clima apocalittico che creiamo perché i predicatori americani vengono qui a insegnarci il Vangelo e l'Apocalisse che l'abbiamo scritta noi. Però, però, fermatevi un attimo, fermatevi un attimo. Hanno forse loro cultura greca, cultura latina, Cultura ebraica, siriaca, alessandrina, frigia, qui noi abbiamo 5.000 anni di cultura, 5.000 anni di ebraismo, 3.000 anni di giudaismo e 2.000 anni di cristianesimo, quindi per spiegare e motivare le scelte politiche. La religione politica, sapete, la stessa cosa. Ci sono i... le dottrine americane? Non basta l'hamburger? Oh, thank you. So nice to come into such a healthy atmosphere. Sono così felice, sento un'atmosfera già calda I qua. Can always tell when I come into a place that truly honors the Holy Spirit. Io riconosco immediatamente un luogo, la gente, quando ama lo Spirito In Santo ama ah, lo spirito santo è uno show ci ho fatto caso tutto è uno show la religione intesa come uno show uno show con un traduttore uno show di un americano rock and roll come diceva mio nonno i comb boys i con gli indiani non ci hanno fatto una bella figura cioè loro devono spiegare a noi il cristianesimo come dicevano i miei amici, messi per rupatomun, l'esca di Satana, l'esca di Satana. Questo video è del 2018. Già nel 2018 si diceva c'era un quadro religioso che diceva che fine avremmo fatto noi e che fine avrebbero fatto loro. Una sorta di club, un club di questi proprio gente di un certo livello. Io sono sbalordita Me le segno tutte, eh? le date, le cose che dovranno succedere, me le segno tutte. Poi, quando sarà tutto avvenuto, dove sto sto, ve le elenco tutte, dalla prima all'ultima. Veramente, veramente, non si può fare questo. Non si possono leggere cose che riguardavano 1950 anni fa, nell'era romana e a soggettarla ai tempi di oggi. Da chi poi? Ecco, poi dopo veniamo giustamente crocifissi, giustamente, da chi come Francesca, che non è cristiana, però come tutte le persone normali ragiona e ci fa delle domande e ci chiede conto. E io cosa gli rispondo? Posso dire, ma io non c'entro. Io non c'entro, io non la penso così. E lei dice, sì, però tu sapevi so che pure sei cristiano. Sei in comunione con questa gente? Proviamo a sentire cosa ci dice. Che stanno gestendo le menti della gente ricoperti di una fede che non hanno. Lo so, è un po' dura da accettare, ma è così. Mi segno tutto. Vergognatevi. Veramente. Uff, che fatica che ho fatto a guardare questo video.